Allora vi faccio, vi faccio vedere com'è andata la scena esattamente. Ciao due Mafia, buongiorno, e Punk buongiorno, Gallo, buongiorno. Ciao Ale, ma che è sta storia? Aspetta, mi faccio il tatuaggio, mi fai il tatuaggio in rospo qua. No, Fabio! Facciamo questo, okay. dai, te lo faccio io. Fammi un piso. Ah, cioè, no, te lo faccio fammi... però. Aspetta. No, no, no, no, vale, fammelo con la penna. la magia si... degli occhi si toglie meglio. Va bene, dai. Prima. Ora vi faccio vedere, vedere com'è andata tra Rospo Future Motta e, e, e Social Boom. So esattamente com'è andata perché abbiamo un video. Abbiamo un video, adesso lo mettiamo, ragazzi. Fammi un Contenuti esclusivi, ragazzi, come questa finisce fributata. Ora vi faccio vedere esattamente come è andata l'Office, no è andata peggio è andata peggio è andata peggio poi riprendiamo un attimino di ricreazione ragazzi okay. un, un pisellino allora. qua Vabbè, piccolo, questo piccolo, è il piccolo piccolo, se... piccolo. ti faccio il logo di Twitch se vuoi fammi il pisellino questo si toglie facile però. streamer minorenne disegna un pisello in <ride> testa allora questo è, questo è il personaggio di Rospo e questo è il personaggio di SocialBuff. Attenzione, non ti iscrivi. Quindi ancora. arriva Social e va da, da Rospo e da... Oh bro, oh bro, <ride> minchia, ho avuto un'idea, minchia, la svolta, la svolta, bro. Andiamo lì in... Eh, andiamo lì in Bielorussia. Come in, Bielor eh, come in Bielorussia, bro. Non è, non è una... è una... È lì in Russia. Ah no, bro, bro, vero, in Ucraina. Andiamo in Ucraina, andiamo in Ucraina adesso. Minchia, la svolta, ragazzi, andiamo lì. Facciamo big la missione, facciamo i bro, bro, big views, big money. Vi faccio vedere, poi ci <ride> chiamano la Rai, CNN, eh, Al Jazeera. Al Jazeera, ragazzi, Al Jazeera ci chiama, eh, bro, la conosci Al Jazeera? No, no, Al Jazeera, no, io, eh, dottor Dre, ascolto, dottor Al Jazeera Drey. non la conosco. Arriva Future, no, ragazzi, Al Jazeera, so Al Jazeera. Che... Al Jazeera è la, la capitale di Dubai, mi pare. Mi pare, no, poverino, ma secondo me no, lui è il figlio di Bro. Davvero, Bro, davvero no, la, la, svolta, Al la svolta, Al la svolta, Al la, svolta la svolta. Andiamo lì, eh, però dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo renderla una, una cosa, bro, una cosa tipo che li stiamo aiutando, bro. Big money, big views. Al Jazeera, Al no, Jazeera, minchia. Io sta Al Jazeera, non, non l'ascolto. Al Jazeera. Eh, no, non la conosco, Alziazira. Conosco Shakira. Shakira la conosco canta bene. Oh, no, bro. Vero, <ride> Ian, non ci posso credere. No, non ci voglio credere. La truffa su PayPal. Esatto, esatto. Del allora, grande. no, bro. Allora, però dobbiamo, dobbiamo portare qualcosa. Vi, vi siete organizzati, ve l'avevo detto, portate qualcosa. Questa è il futuro motto, mi serviva il parrucchino. E io ho preso, ah, ho, mio... parrucchino. ho preso gli abbracci. del mulino bianco, ho preso gli abbracci del mulino bianco, ho oh, preso gli abbracci del mulino bianco sì. e portiamo, portiamo anche qualcosa da bere del latte per i bambini. Bro, bro, da bere che gli, da bere che gli portiamo. Oh, oh, bro, io ho preso. Ho preso due bottiglie di vodka, due bottiglie di vodka. Bro, ma che cazzo dici? Ma che cazzo gli porti la vodka agli ucraini? Quella è la bevanda ufficiale dei russi, non gli portare. Non gli portare la vodka, che quelli si incazzano, gli, non gli porti giri. la bevanda dei russi. il limoncello! Però! E che gli porto? E che gli porto? Il limoncello! Ma non lo so, io direi. Se è eh, seduto dietro Futur Motto, ah, il futurmotto No, <ride> non lo so. E portiamo gli, gli portiamo! Gli un cuba Libre Gli portiamo. Gli sprinzio, no! L'ho capito, gli dobbiamo portare il cuba Libre ah, qualcosa del genere, pure. oppure! Bro, un'idea favolosa. Gli portiamo un americano e america, gli facciamo l'americano. In questo momento loro sono contenti, bro. Minchia, tu sì che sei un genio, bro. Qua facciamo la storia di Twitch. Minchia, Ciao, ci chiamano alla CNN, ci chiamano Al Jazeera. Al Jazeera ci chiama, minchia. Io sai Al Jazeera, non la conosco. Io conosco però Shakira che canta bene, quindi ragazzi, è andata esattamente. Toglimi, toglimi il rospo dalla testa.